E Buongiorno mondo, sono le 7.15, siamo in piedi dalle 6.10 più o meno, Muriel ha già fatto il caffè per tutti, Dini riposa ancora, adesso Muriel è qua seduto nel palchetto del bar che è proprio dietro al free camping che sta pianificando le tappe per oggi e per domani, siamo ne, sempre nel parco che vi ho fatto vedere ieri, là dietro c'è lo skate park, adesso ve lo faccio vedere quando saremo pronti ve lo faremo sapere, oggi ci metteremo un po' di tempo aspettiamo che asciughino le tende visto che sta spuntando già il sole questa mattina quindi speriamo di ritirarle già asciutte e non doverle stendere in mezzo alla strada come ieri a dopo ragazzi lo so bene ragazzi, è tardissimo, sono le 10, ma la mia bici è carica quella di Muriel anche, quella di Dimmi quasi ma bisogna stare ai tempi di quelli più lenti e solitamente sono le donne quindi... È ora di mettersi in marcia, altrimenti non si fa la tappa di oggi. A ah, dopo ragazzi. Che si trovano a fare ginnastica la mattina. E... e fanno gli scemi mentre passano. Chi mi conosce bene sa che ho sempre viaggiato in solitaria, questo per me è il primo viaggio insieme a qualcun altro, sono insieme a Dimi e Muriel come avete visto, stiamo cercando di prendersi le misure sui tempi e spazi, ovviamente ci stiamo adeguando ai tempi di Dimi che è un po' più lenta, un po' più tranquilla e quindi fino a Monaco dove lei sarà con noi e poi si staccherà per tornare a casa sua a Londra saremo un po' più a rilento del normale, del mio solito tipo di viaggio. Riusciremo ad andare un po' più spediti e gestire i tempi in maniera diversa, visto che sia io che lui ci svegliamo molto presto la mattina, riusciamo a pedalare col fresco e arrivare presto la sera per essere calmi. Quindi godetevi questi giorni di relax insieme a noi. Ciao! da Beuron, mi sono staccato da Muriel e Dimi solo per aumentare un po' la media, sfruttare un po' le discese visto che loro stanno andando giù pian pianino, ci siamo andati appuntamento appunto a Beuron che non sono tanti chilometri perciò ognuno va al suo passo, io mi fermerò là ad aspettarli fare qualche foto, qualche video quindi niente di grave ragazzi, dopo li recupero, anzi loro recupereranno me, ciao ragazzi! Ragazzi mi sono fermato qui dove c'è un locale dove si può bere una birra e mangiare qualcosino là sotto c'è il Danubio dove la gente sta facendo il bagno magari adesso vado anche a rinfrescarmi i piedi nel frattempo è già arrivato anche Muriel mentre io ho montato i pannelli solari per ricaricare un po' di cose ho detto mentre aspetto l'ora almeno sfrutto questo bel sole che è uscito oggi finalmente fin troppo caldo Limi invece è rimasto ancora un po' indietro perché su sto pezzo sterrato va un po' a rilento e spinge ma il pezzo boschivo era bello da godersi e andare e lei tra poco arriva, l'aspettiamo qui e ripartiremo, facciamo riposare un po' anche lei e ripartiremo adesso magari vado a pucciare i piedi mentre mio fratello prepara le sue cose e monta il suo pannello solare ecco è arrivata anche Dimmi, Muriel e ci stiamo rinfrescando nell'acqua del Danubio completamente ghiacciata completamente ghiacciata fredda, fredda fredda come è normale Viene fuori un casino e se iniziamo a tirarci l'acqua Viene fuori un casino che... Guarda ragazzi spero mi vediate perché sono penso, pienamente contro luce abbiamo dopo 35 km lasciato Timi a prendere il pullman anzi l'abbiamo aspettato il pullman insieme a lei è salita sul pullman e adesso ci rivediamo tra 23 km nel paese dove andremo poi in campeggio e quindi questi 23 km almeno io e muri ce li facciamo un po' pedalando un po' cannone con un po' di salite un po' di discese ma sempre sull'Eurovelo 6 seguendo il danubio ragazzi vi saluto che iniziano le salite a dopo ciao belli uh. ragazzi ve l'avevo detto che iniziano le salite ma è tutto così up and down up and down ma nei boschi ed è una figata, veramente piacevole, si pedala, si sta al freschi sotto al bosco, qui siamo all'up e adesso inizia il down. Quel puntino lì è fan, Muriel, con i follower Muriel. Se avete visto che abbiamo mollato Dimi, ve l'ho già detto prima facendo le salite Adesso siamo sul ponte sul Danubio, guardate come portata portata già adesso rispetto a ieri Mio fratello adesso forse riuscirà a dirci esattamente in che zona siamo Ma ci mancano una quindicina di chilometri ad arrivare al nostro campeggio Felsen Felsen, siamo a Felsen, una roba del genere E Guardate che panorami, che paesaggi, che rocce ma e dove ti porto? Ma e che roccia? Questa qui è la roccia numero uno e quella è la roccia numero due. Muriel dice che le salite sono peggio da lontano quando le vedi che nella realtà di quando le fai. Guarda un po' qua. Siamo pendenza 20, Muriel. Pendenza 20, 21,5, manculo, <ride> 27, te sei un tutto scemo, altro che non si vede, si vede come, si sente anche, arca miseria, uh. Uh. proprio paura di un 21 in discesa che uno in salita, in effetti. meno male che erano solo 50 metri. Ah. Ragazzi abbiamo preso una deviazione per venire a vedere il ponte del diavolo, uno dei tanti ponti del diavolo che sono sparsi anche in Italia ma dicono che la leggenda sia tedesca dove il diavolo ha dato una mano alla costruzione del ponte in cambio della prima anima, anzi dell'anima della prima persona che avesse poi attraversato quel ponte. Stiamo andando a cercarlo perché ne abbiamo visto uno solo là che sembra tipo un ponte tibetano ma dovrebbe essere invece un ponte in pietra e forse è stata una fregatura prendere questa deviazione Muriel sta controllando, guardatelo qua dietro che controlla come dicevo forse è stato un ciullarotto fa un po' paura eh, perché il ponte è questo forse è il ponte del diavolo perché non ne vieni fuori vivo e ti porta via dondola di brutto Muriel sta rischiando il suo telefono perché sto ponte dondola se sale qualcuno dall'altra parte il telefono se lo gioca Mannaggia, quanto dondolo! Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist! Siamo arrivati finalmente al campeggio Questa qua è la nostra mini piazzola dove metteremo due tende Costa tantissimo, adesso però andiamo a berci una cosa che ce la siamo meritata E poi montiamo le tende, ci facciamo da mangiare e Forse vi racconterò tutta la giornata di oggi A dopo ragazzi!